spettatori di Le Fonti TV a questa nuova puntata di Open, un passo del futuro, il nostro format originale dedicato all'innovazione, termine che ormai possiamo applicare a qualsiasi settore. Oggi in particolare ci concentreremo sull'API Ecosystem, che cos'è, che cosa significa farne parte, ricordando che in un mondo ecco sempre più espanso ed interconnesso le aziende anche a livello mondiale globale hanno capito quali vantaggi derivano dalla collaborazione piuttosto che dalla competizione. Collaborazione è anche un modo per generare creare nuovo valore e in questo senso l'API Ecosystem può essere definito ecco, come il collante eh, tra le varie industrie. Ne parleremo naturalmente con gli ospiti che mi hanno raggiunto qui in studio, ovvero Luca Colassanti, Director Pre-Sale Iberia Italy and East Europe di Axway, a cui do il benvenuto. Buongiorno Luca. Buongiorno. E poi ancora Alessandro Favole, Business Unit, Business and Wholesales Director di EOLO, benvenuto. Grazie, grazie buongiorno dell'invito. Bene, e poi abbiamo Marco Altamura, Vice President at Payments, Cash Management and Open Banking di Intesa San Paolo. Benvenuto anche al dottor Altamura. Grazie, grazie mille, buongiorno a te e a tutti. Bene, avete messo un po' alla prova eh, le mie abilità sull'inglese con i vostri job title, spero di averla superata e una volta ecco, che abbiamo iniziato questa tavola rotonda con l'introduzione possiamo poi entrare proprio nell'argomento. Io direi di partire proprio ecco, da Luca Colasanti eh, perché di API Ecosystem ormai si parla sempre di più, è proprio un vocabolo che è entrato anche eh, nella quotidianità del nostro sistema, del sistema eh, industriale italiano. Italiano, però, nonostante ecco, il nostro pubblico abbia una certa familiarità con queste tematiche, non è detto che tutti sappiano esattamente che cos'è un API ecosystem e quindi io direi di partire proprio dalla definizione. Assolutamente, grazie mille. E la definizione di API ecosystem eh, ha come origine dalla definizione di ecosistema. Un ecosistema è qualcosa che assolutamente non è una novità nell'ambito industriale, nel mercato. Tutte le aziende da sempre interagiscono con altre aziende, sia dello stesso settore, sia di altri settori, basta immaginare nella vita quotidiana di tutti noi, quando andiamo in banca e chiediamo un mutuo, la banca ci propone delle assicurazioni obbligatorie o facoltative, questo è un esempio di interazione tra aziende e portato tra interazioni di più aziende diventa un ecosistema. La differenza nell'API ecosystem consiste nel fatto che si interpone uno strato di standardizzazione che è rappresentato tecnologicamente parlando dall'API. Avere le API eh, che espongono servizi all'ecosistema, quindi a quello che è il mercato, permette che cosa? Assolutamente un... Uh, più semplice e veloce interazione, integrazione tra aziende che questo ne abbassa il costo e quindi ne aumenta il raggio d'azione, quindi quando parliamo di API ecosystem parliamo di uh, industrie, aziende che comunicano tra di loro scambiandosi informazioni, usando servizi di l'uno o dell'altro attraverso tecnologicamente parlando le API. Ecco, chiarissima eh, la, la definizione e invece ecco, con gli altri due ospiti entriamo proprio nel merito, cioè che cosa significa entrare a far parte, essere parte eh, di un ecosistema per una banca e per una società eh, di telecomunicazioni. Iniziamo ecco, dal dottor Altamura. Sì, allora diciamo che per quanto riguarda una banca l'apertura dei propri sistemi al, anche al, all'esterno è venuta grazie alla psr 2 che ha sostanzialmente imposto alle banche di rendere disponibili delle API che consentissero di accedere ai conti per servizi informativi anche attraverso soggetti terzi, le, quelle, le cosiddette terze parti. Diciamo che questo obbligo normativo è stato un po' il grimaldello che ha, Uh, diciamo, forzato le banche a realizzare delle infrastrutture tecnologiche che consentissero l'accesso ai sistemi banca anche a soggetti terzi in prima battuta diciamo, per adempiere a questo obbligo regolamentare ma poi col proseguo del, del tempo anche per utilizzare questa infrastruttura per esporre dei servizi a valore aggiunto che andassero oltre quello che era il, il, diciamo, lo stretto obbligo della normativa e diciamo, nel, nel mettere a terra queste in questo strato tecnologico eh, le, le banche sostanzialmente hanno concretamente iniziato a collaborare tra di loro non soltanto per rispondere agli obblighi normativi ma anche per cominciare a studiare nuove modalità insieme di proporre dei servizi a valore aggiunto che potessero portare ulteriore valore per le banche e per i propri clienti. Chiarissimo, poi naturalmente ecco, parleremo eh, dei bisogni anche nuovi dei clienti che si sono materializzati soprattutto eh, dopo la pandemia e chiedo ecco, anche al dottor Favole, il fatto di essere in un ecosistema è qualcosa che da un lato forse prima spaventava un po', adesso è un'apertura verso la quale ormai le industrie devono portarsi, cosa significa per una società di telecomunicazione? Ma come un po' hanno già anticipato anche i miei colleghi, diciamo nel mondo delle telecomunicazioni, come in tutte le filiere, noi siamo interconnessi con altri operatori, sia per i servizi di capacità e quindi per i servizi di rivendita tra operatori e soprattutto per, come diceva il dottor Colasanti, per efficientare i processi. Quindi eh, oggi la grande opportunità di far parte di un ecosistema in termini di API ci consente magari di non sviluppare applicazioni all'interno, ma... Uh, di prendere dai best in class del mercato e di metterle a reddito nel processo produttivo e nella filiera, creando e rigenerando il valore, dandolo sostanzialmente poi al cliente finale. E infatti ecco il cliente finale che naturalmente è al centro poi, no? il soggetto protagonista. E, e qui eh, introduco ecco l'argomento eh, eh, di cui avevo accennato poc'anzi, ovvero come sono cambiati i bisogni eh, dei clienti naturalmente ciascuno eh, rispetto al, al proprio settore. Esigenze che eh, sono modificate proprio a partire dalla pandemia con una richiesta di digitale, di digitalizzazione che è sicuramente aumentata e quindi ecco partiamo da qua insomma da una panoramica dei vostri mercati eh, di riferimento a partire con ecco, ripartiamo eh, il giro con il dottor Colazzanti. Sì, eh, allora noi io rappresento un vendor quindi noi vediamo diversi mercati e lo vediamo come fornitore delle, delle aziende che lavorano nei diversi mercati e ovviamente la pandemia è stato un pochino il catalizzatore di questa trasformazione dove prima aveva un certo passo a seguire dopo la pandemia il passo è aumentato di molto si è velocizzato questo perché perché giustamente come dicevamo le esigenze dell'utente finale del cliente sono cambiate prima si facevano cose più fisiche un'azione si tendeva a farla fisicamente adesso invece si fa in maniera digitale quindi attraverso le app attraverso i portali e, e chiaramente è cambiato quello che è la percezione dell'utente stesso eh, Un'azione un comune che noi facciamo, immaginate di prendere un taxi, prendiamo un Uber, nella, nel prendere un Uber noi stiamo contattando servizi forniti da tantissime società, quindi noi stiamo usando l'ecosistema a tutti gli effetti. E lo facciamo in, non accorgendocene. ed è questo il punto fondamentale, le esigenze dell'utente finale, sono cambiate a tal punto che l'utente non vuole il servizio dall'azienda A o dall'azienda B, ma vuole il servizio che risolve la sua problematica o che soddisfa il suo bisogno. Fornito da N aziende in maniera trasparente. Ecco, a proposito appunto di come sono cambiate il, le abitudini e le esigenze eh, dei clienti ecco, mh, faceva riferimento appunto il, il dottor Altamura all'esempio ecco, del, eh, della viabilità però ecco, mh, invece è cambiato tantissimo anche il mondo bancario questo sì perché tanti servizi che prima eravamo abituati ad usufruire andando in presenza nella filiale adesso li possiamo gestire comodamente eh, da casa proprio grazie alla tecnologia questo cambia tutto cambia completamente il vostro scenario dottor Altamura. Sì allora diciamo che eh, come diceva il dottor Colasanti la pandemia ha accelerato una trasformazione che era già in atto e sostanzialmente quello che ha comportato è che i nostri clienti ma un po', un po tutti si siamo abituati a determinate user experience, che sono poi magari quelle offerte dai principali player, dalle big tech, no? che sono assolutamente dei campioni in termini di user experience. E questi, questo ha creato sostanzialmente nella nostra clientela un'aspettativa molto importante di uh, servizi che abbiano una, una, una, una customer experience che sia assolutamente a quel livello e laddove questo manca ovviamente viene immediatamente percepito come un difetto. L'API ecosystem in realtà su questo può uh, dal nostro punto di vista essere Davvero un modo per uh, rispondere a questa esigenza, non soltanto dei nostri clienti, ma anche dei clienti dei nostri clienti, no? perché diciamo, attraverso l'utilizzo di servizi API è possibile uh, creare dei processi altamente efficienti andando a inserire, diciamo, le, per esempio, le relazioni che un'azienda cliente della banca uh, deve avere con la banca per determinati servizi, non come un processo asincrono da attivare a parte le spese dei propri processi aziendali, ma come uno step inserito all'interno del processo aziendale esattamente nel punto giusto, esattamente dove c'è bisogno per realizzare diciamo, una user experience perfetta per i propri clienti. Faccio un esempio proprio per dare un po' di concretezza a, questo, a, questa, eh, a, questa, a questa teoria. Eh, per esempio le banche mh, in ambito eh, diciamo, CB si sono accordate per realizzare un servizio che si chiama Check IBAN che serve per verificare in tempo reale la corrispondenza tra un IBAN e un codice fiscale. Questo per esempio è per un'azienda come una Telco può essere eh, assolutamente utile in fase di sottoscrizione di un accordo con, una, con un nuovo cliente perché permette di verificare in temporale se l'Iban fornito dal cliente per l'addebito delle bollette è effettivamente il suo. Quindi rispetto a una situazione precedente in cui magari ci volevano due o tre giorni eh, dall dalla richiesta di domiciliazione dell'addebito sulla banca a quando la banca dava la conferma del corretto abbinamento dell'IBAN del um, e, e in cui oltretutto la, la Teco doveva attendere, ad attivare il servizio no? per, per prudenza uh, adesso il, la risposta arriva in tempo reale grazie a un servizio informatico molto semplice inserito nel punto giusto nel processo di vendita a lato Teco che dà un risultato in tempo reale e consente all'azienda di verificare di avere conferma dell'abbinamento dell dell'IBAN al codice fiscale e di poter dare immediatamente il servizio al cliente. Quindi si passa dall'attivare il servizio AD più qualche giorno uh -huh. ad attivarlo real time. E questo per i clienti diciamo, è una user experience fantastica. Certo, ecco, dottor Favole eh, ci ha semplificato il lavoro, il dottor Altamura ci ha fornito sul piatto già un esempio concreto ecco, di che cosa significa appunto la collaborazione tra diverse società all'interno eh, di un ecosistema, ma soprattutto ha parlato di creazione di servizi che siano all'altezza eh, della customer experience, della user experience. Ecco, suo commento rispetto a questo. Torno anche alla sua domanda di prima sì? su che cosa è cambiato in termini di Utilizzo del servizio da parte dei clienti nel periodo pandemico e post-pandemico. Quello che noi abbiamo visto, essendo una telco, noi forniamo servizi di connettività, siamo posizionati soprattutto nei piccoli comuni attraverso una tecnologia che è proprietaria su onde radio. Quello che abbiamo vissuto, diciamo, da una sera con l'altra è stato l'incremento overnight del traffico di circa il 70%. No? Noi, come tutte le altre telco, grazie a Dio, abbiamo attraverso sistemi di resilienza, eh, diciamo, eh, retto a questa onda d'urto e siamo riusciti a garantire il servizio a tutti i nostri clienti. Che cosa è cambiato nel loro comportamento? L'utilizzo, no? Perché tutti questi servizi digitali a cui i clienti si sono necessariamente abilitati e eh, abituati ad utilizzare, penso al video on demand, eh, piuttosto che a tutte le applicazioni che ormai ognuno di noi usa per fare web call da remoto nel... nel nel remote working, hanno inevitabilmente cambiato anche il profilo di traffico dei clienti. Ecco, per personalizzare e per riuscire a fornire, come diceva il dottor Altamura, un'esperienza dal cliente, end to end, eh, intervengono sistemi di diversi player che noi abilitiamo grazie all'ecosistema API. Certo e quindi insomma tutto questo eh, mostra in maniera chiara come la interazione tra le diverse aziende poi crei e generi valori anche sul, soprattutto ecco sul, sul cliente finale che è la cosa eh, più importante e più significativa. Un altro tema che dobbiamo affrontare è eh, centrale è quello della fiducia naturalmente che, eh, cambia ecco in un sistema uh, differente come quello che stiamo imparando a conoscere fiducia che è facile no uh, da um, creare in un rapporto face to face è così che l'abbiamo sempre vissuta mentre è diverso insomma ricrearla in un ambiente digitale e soprattutto come fare eventualmente se questa fiducia questo rapporto di, di fiducia si incrina per un danno reputazionale è un tema enorme, gigantesco e quindi insomma cerchiamo di dargli il giusto spazio. Io riparto da Luca Colasanti. Assolutamente, la domanda è pertinente perché come giustamente diceva la fiducia è facile da creare in un ambiente o in un'interazione tipo face to face, è più difficile da creare a distanza quindi tramite un'applicazione, un portale, quanto vale l'esatto contrario per la perdita di fiducia, è facile che un evento faccia perdere fiducia a un determinato servizio digitale, quindi il tema della fiducia e della sicurezza è un tema sicuramente centrale ed altrettanto qui l'ecosistema, le via ecosystem può Aiutare. Io riprendo un esempio dato che abbiamo rappresentanti banking e, e telco. E in tema di fiducia, eh, una delle discussioni che ho fatto anche con, con dei nostri clienti banking è stato come faccio a, rendere più, um, come dire, a, a migliorare la fiducia dell'utente nell'utilizzare i suoi strumenti di pagamenti digitali. Carta di credito oppure ritirare dei soldi all'ATM, al bancomat. Potrebbe venire in aiuto per esempio una telco, dove una telco può dare la posizione di un terminale, il classico smartphone, eh, dell'utente che sta prelevando al bancomat e quindi l'ufficio rischi, il, la centrale rischi della banca può. Eh, verificare che quell'utente effettivamente sta di fronte a quel banco, ma in quello shop in quel preciso momento, quindi abbassa il rischio di una frode. Questo è semplicemente un esempio, è una delle tante discussioni che comunque abbiamo fatto con i nostri clienti, è come un ecosistema, quindi interazione tra diverse aziende, può aiutare eh, dal punto di vista delle fiducia. Ecco, eh, la fiducia, tema fondamentale ecco, per quanto riguarda poi le, le frodi bancarie, eh, insomma il suo settore qui viene sollecitato in particolar modo, dottor Altamura. Sì, assolutamente la fiducia per una banca ovviamente è l'asset principale, no? perché è quello che convince i clienti di una banca ad essere clienti di una banca, quindi è assolutamente fondamentale per noi. Diciamo, dal punto di vista della banca, diciamo, l'ecosistema API sicuramente porta numerosi vantaggi, porta anche alcuni punti di attenzione, no? soprattutto legati alla responsabilità nella, dei diversi attori che agiscono nell'ambito di, di un ecosistema API e con cui diciamo, la banca deve interagire per offrire determinati servizi, perché ehm, a volte quello che può capitare è che il cliente che non ha assolutamente percezione, no, come, come si diceva, di quello che avviene tra quando utilizza un servizio di una banca e tutto quello che accade eh, dopo, ha ehm, diciamo, la potenzialmente la, la possibilità di ritenere che la banca sia responsabile di determinati servizi quando in realtà eh, diciamo, questi dipendono da altri. Quindi la difficoltà vera diciamo, nel gestire un ecosistema API è di andare a eh, offrire dei servizi lato banca che siano i più perfetti possibili, ma dare al tempo stesso assistenza ai clienti, spiegazioni e ascoltare in modo proattivo quello che il cliente ci racconta che non è andato bene per eh, diciamo, intercettare eventuali situazioni in cui il cliente ha una percezione di qualcosa che non va lato banca ma in realtà è da ricercare in qualche attore della catena, quindi andare a ricondurre esattamente il perimetro della responsabilità per salvaguardare quella che è la fiducia che il cliente ha nei servizi della banca, quindi tanto ascolto, tanta assistenza e tanti interventi soprattutto per far funzionare ciò che non sta funzionando non soltanto lato banca ma anche lato banca partner. Chiarissimo, ecco tutto questo diventa ancora più importante per una telco, immagino, Dott dottor Favole si sia, ecco, innanzitutto fornire un servizio che sia, come diceva il dottor Altamura, il più preciso, il perfetto, ecco, eh, per il, il cliente finale l'ascolto nel caso del disservizio. Ma diciamo che eh, nel mondo delle telco la reputazione è il primo elemento, è il primo valore no? che ci contraddistingue. È un mercato. Eh, che deve fare della trasparenza diciamo uno dei suoi elementi fondanti perché, perché dobbiamo fare quello che diciamo al cliente dobbiamo mantenere la promessa rispetto all'aspettativa del cliente eh, in particolar modo eh, noi che siamo e abbiamo intrapreso un percorso diversi anni fa oggi siamo la prima telco eh, certificata B Corp eh, teniamo quindi all'esercizio dei nostri servizi sia in termini di responsabilità rispetto all'ambiente, ma anche rispetto al sociale. Quindi forniamo assolutamente una ehm, trasparenza e eh, una certezza che i servizi che eroghiamo hanno anche una forte attenzione a tutti i valori dell'SG che sempre di più, anche lato cliente, sono eh, diciamo percepiti come valori fondanti del servizio stesso bene ecco eh, sicuramente il Thread union insomma tra eh, tutte le vostre esperienze all'interno eh, di un API ecosystem è rappresentato dalla tecnologia e eh, a proposito di rivoluzione eh, digitale qui siamo proprio nel pieno addirittura ecco c'è un continuo fermento nel settore abbiamo eh, visto con ecco, negli ultimi giorni ad esempio il tema dell'intelligenza artificiale eh, delle chat chat GPT che viene nominata ecco abbiamo capito che eh, sono insomma tutti strumenti che ci accompagneranno da qui in avanti inevitabilmente e quindi io torno da Luca Colassanti per chiedere dal punto di vista tecnologico se anche per le API siamo agli inizi siamo agli albori ecco e quali nuove tecnologie dobbiamo aspettarci per un'ulteriore evoluzione Diciamo che la, più che tecnologie dobbiamo aspettarci sempre di più una forte integrazione tra industrie. l'attuale confine che c'è tra un'industria e l'altra varrà sempre meno, quindi saremo sempre più, le industrie saranno sempre più integrate, il fine è sempre ultimo è quello di fornire un... un un servizio omnicomprensivo a quelli che sono i nostri clienti alla fin fine e io torno su un tema riguardo la, il fenomeno del momento che è chat gpt sì. al di là del fatto che è usato dai nostri figli per creare i temi e non fare i compiti al di là di questo di per sé questo è un servizio rivoluzionario ma fino a se stesso se non viene applicato in un contesto ecco perché il concetto di integrazione il concetto di eh, ecosistema entra prepotentemente questo è un servizio che potrà essere utilizzato in tanti altri ambiti, dai bot evoluti ad altri ambiti che in questo momento non possiamo nemmeno immaginare, eh, per offrire un servizio sempre più integrato, migliore al nostro cliente finale. Quindi eh, API ecosystem formato anche di attori che danno servizi specifici molto settoriali, ma che lasciano poi ad altre industrie la proposizione finale verso il cliente. Carissimo, ecco mi permetto una battuta su chat GPT che è l'incubo degli insegnanti sicuramente <ride> perché appunto con gli studenti che ormai le famose ricerche non le fanno più loro, basta che digitano sulla chat e il testo uh, viene fuori anche con un buon livello comunque di credibilità esatto. ed è l'incubo di noi giornalisti perché insomma stiamo trovando qualcuno che ci sostituisce nella stesura dei testi e quindi dobbiamo cercare di aguzzare un po' l'ingegno. Il eh, famoso perché... test di Turing. <ride> Eh beh, la, la tecnologia ovviamente ha questo anche doppio volto cioè sicuramente aiuta ci aiuta in tutte le attività dall'altro c'è la grande questione legata al tema dell'automazione del lavoro della creatività umana che magari potrebbe essere penalizzata in un futuro lo vedremo anche qui appunto siamo agli inizi eh, di, una, di una nuova epoca di una nuova era a proposito di eh, tecnologia mi rivolgo agli altri due ospiti chiedendo ecco, che la rivoluzione digitale ha ehm, necessariamente Ecco, imposto nuove figure eh, professionali, delle nuove anche capacità dal punto di vista proprio lavorativo nell'ambito eh, del digital. Ecco, voi a questa nuova eh, domanda come avete fatto fronte? Prego prima al eh, dottor eh, Altamura. Beh, allora, per quanto riguarda diciamo, no, la mia esperienza personale di eh, product manager dei servizi ai piedi della banca, diciamo, la difficoltà che abbiamo nel gestire questi nuovi servizi è che bisogna essere un po' dei tuttologi, no? perché bisogna capirne di tecnologia. Bisogna capirne di cyber security, bisogna conoscere la normativa, eh, come la conosce il legale e la compliance se non meglio perché bisogna spiegare anche come questa viene applicata no, alla, alla realtà di un servizio tecnologico come un API. E poi bisogna conoscere le esigenze dei clienti, bisogna conoscere l'e-commerce, bisogna conoscere i pagamenti. Quindi è veramente complicato no? uh, gestire, diciamo, queste, queste competenze. Uh, tipicamente, quello che si riesce a fare è costituire dei team, multi, diciamo, uh, con delle esperienze diversificate, in modo tale che messi insieme si riesce un po' a eh, colmare tutte, queste, tutte quante queste esigenze e poi lavoriamo molto in contatto con quella che è la nostra rete di vendita perché ci serve per recepire quelle che sono le esigenze dei clienti e trasformarle in prodotti che diciamo, siamo sicuri che vadano a soddisfare eh, davvero quelli che sono i bisogni che i nostri clienti hanno. Ecco eh, qui si apre anche qui insomma eh, ci eh, ritroviamo eh, in un contesto veramente che si sta ingigantendo quello eh, delle famose del famoso mismatch ecco tra le competenze e tra le esigenze invece richieste dalle aziende le competenze che poi effettivamente hanno i lavoratori il dottor Altamura diceva che bisogna diventare un po' dei tutologi a un certo punto perché bisogna saperne eh, di cyber security bisogna saperne ovviamente di management di digitale lato finanziario un pacchetto Completo. Ecco, la vostra esperienza, dottor Favole, rispetto a questa tematica qual è? Sempre più complicato essere dei tuttologi e sempre più complicato rimanere al passo con le competenze che il mondo digitale inevitabilmente eh, rende necessari. Secondo noi, secondo il nostro punto di vista, il grosso sforzo deve essere fatto eh, rispetto alla Partnership che si può mettere in atto con, sia con gli istituti di ricerca piuttosto che con le università. Noi, ad esempio, siamo partner di alcuni osservatori del Politecnico di Milano. Tale per cui riusciamo a interpolare le esigenze del mondo del lavoro in termini di competenza e, diciamo, stringere quello che è il percorso degli istituti scolastici e del, del percorso di istruzione delle persone affinché. I nuovi giovani che si affacciano sul mondo del lavoro abbiano le competenze che al mondo del lavoro interessano. Questo è uno sforzo particolarmente importante e se posso aggiungere una sola cosa a quello che ha detto alla domanda precedente il dottor Colassanti, eh, sempre di più la tecnologia abiliterà nuovi servizi, ma il fatto di far parte di un ecosistema ci consentirà di prendere il meglio dal mercato da ogni singola opportunità e lo sforzo che dovremmo fare è quello di superare, diciamo, le filiere in termini di settori merceologici e quindi mischiare le competenze fra i vari settori per poter fornire al nostro cliente la migliore esperienza, sia in termini di usabilità del servizio, ma anche con un efficientamento dei costi, una grande attenzione all'efficientamento dei costi. Chiaro. Ecco, mi è piaciuta tantissimo un'espressione che è uscita fuori eh, durante il dibattito, cioè quello del superamento del confine. E qui mi rifaccio a un'espressione famosissima di un sociologo che ormai lo citano tutti, lo cito anch'io, che è Bauman, che parla appunto di società liquida. E diciamo che questo concetto di liquida cioè del venir meno del confine si applica bene no anche al, all'industria e all'ecosistema voglio chiedere a tutti e tre naturalmente ecco, se il fatto di questo venir meno ecco del confine e quindi anche di rinuncia in parte no eh, della, mh, della propria identità per un'identità per entrare a far parte di un'identità eh, più grande porta solo dei vantaggi porta anche qualche rischio come la percepite beh immagino che Luca Colassanti sia a favore dell'abbattimento del confine confine, però volevo sapere ecco, eh, se ci sono anche degli aspetti magari più complicati, se non negativi, che non abbiamo valutato. Allora, la, mh, assolutamente l'abbattimento del confine è un punto di passaggio, è inutile dire che chiaramente noi siamo a favore, ma semplicemente perché forniamo tecnologia che supera questo confine, il concetto della creazione dell'ecosistema è un concetto di esposizione di API che da sole abbattono il confine nel momento che sono fruibili da terzi. E chiaramente questo porta delle sfide, ma sfida è assolutamente una rinuncia di, come dire, di possesso di dominio, come giustamente diceva, e quello è eh, più che altro un aspetto psicologico, un aspetto organizzativo, che tutti noi singolarmente, ma le aziende, inteso come eh, proprio come aziende devono, devono poter superare per poter competere perché quello che dicevamo e abbiamo detto poi durante tutta quanta questa intervista è essenzialmente che i nostri clienti vogliono di più e lo vogliono in maniera diversa non possiamo pensare di sviluppare tutto in casa non possiamo pensare di essere i primi nel ranking di ogni singolo settore tecnologico e non, dobbiamo poter acquisire, come ha detto il dottor De Favola, il meglio della tecnologia nel momento corretto e questo lo possiamo fare grazie all'ecosistema, grazie all'abbattimento di questo confine. Eh, ovviamente faccio intervenire anche gli altri due ospiti sull'abbattimento del confine, poi parleremo eh, nello specifico di Open Banking, ma adesso una considerazione, diciamo, un pochino più generale da parte del dottor Altamura: questo abbattimento la esalta o la preoccupa? <ride> ma allora diciamo che l'abbattimento eh, è un, diciamo, come si diceva prima, è proprio una questione forse più psicologica che altro. Quindi di andare a rinunciare un po' a quello che è il presidio totale della propria, dei propri clienti, dei propri servizi, della costruzione dei prodotti, per andare diciamo, a orientarsi sul a rendersi conto che eh, determinate componenti è meglio affidarle a qualcuno che. È specializzato in quell'ambito e quindi diciamo questo ampliamento ancorché ovviamente spaventi eh, inizialmente è necessario per creare delle user experience che siano veramente di, di alto livello no? perché eh, diciamo la possibilità di creare tutto internamente è un qualcosa che in questo contesto di elevata innovazione tecnologica eh, diciamo sfugge un po' quindi la creazione di un ecosistema API ma diciamo in Italia eh, voglio dire siamo per un attimo siamo stati um, i precursori dell'open banking perché con il CBI già in realtà da decenni uh, off offrivamo dei servizi open alla nostra clientela, diciamo, questa creazione di un ecosistema abbiamo capito ormai che porta valore per tutte le parti, per la banca, per i clienti eh, e, diciamo, e per tutto quanto l'ecosistema paese. Ecco, invece per quanto riguarda una telco, forse eh, come mentalità, come tipo di mentalità rispetto al grande tema dell'abbattimento del confine, siete un pochino più allenati o no? Mi sbaglio. Siamo già un po' più abituati eh, sì. sostanzialmente. Eh, devo dire che il nostro punto di vista è che la stella polare sia sempre il cliente e il cliente fa la differenza. Quando l'azienda fornisce servizi di eccellenza al cliente nei tempi in cui questo li richiede e eh, con un'esperienza lato cliente eh, eccellente, il cliente stesso non si domanda dove, da dove arrivano tutti questi servizi e se l'operatore li sviluppa in proprio o li integra. Quello che a lui interessa è poter schiacciare un telecomando e vedere in tempo reale una partita di calcio o un contenuto piuttosto che riuscire a fare una video call senza avere interruzioni o avere una radiolina insomma, eh, non sintonizzata come... Per le persone un po' più anziane come me succedeva in altri tempi. Quindi la differenza è proprio questa, la capacità di erogare un servizio stabile e assolutamente performante. Un altro aspetto fondamentale a cui dovremmo assolutamente tendere, non eh, in termini di industry, ma per garantire al cliente questa esperienza, è ovviamente il tema della sicurezza dei dati e tutto ciò che riguarda il tema della privacy. Quando Un'azienda è compliant e rispetta tutti i vincoli di privacy e di sicurezza dei dati e fornisce un servizio d'eccellenza, a quel punto diciamo, eh, raccoglie un grandissimo successo. Ecco, sì, sicuramente ecco, il tema della privacy e della sicurezza dei dati eh, è centrale perché ormai i nostri dati, quindi anche insomma tutto quello che riguarda la nostra privacy, la nostra personalità è in mano alle aziende, aziende di cui dobbiamo fidarci al 100% perché detengono delle informazioni sensibili, quindi molto importanti e sicuramente ecco, questo ha fatto bene a sottolinearlo, è un grande tema. Io invece torno un attimo dal dottor Altambura per stressare ancora un po' il concetto di questa questo open no? che caratterizza il titolo della nostra trasmissione e poi appunto l'open banking perché c'è stato eh, questo inizio diciamo abbastanza contrastato eh, lo abbiamo detto in termini proprio di, di percezione con un atteggiamento da parte degli istituti tradizionali piuttosto difensivo volevo sapere adesso invece allo stato dell'arte attuale come siamo messi cioè nel senso se c'è effettivamente una maggiore apertura se questo concetto di apertura è stato interiorizzato completamente Oppure siamo ancora nel mezzo di un processo? Beh, Allora diciamo che um, il motivo fondamentale per cui c'era un uh, iniziale uh, approccio un po' più cautelativo rispetto all'apertura era da ricercare innanzitutto negli investimenti che sono stati fatti per adeguarsi alle normative che hanno imposto l'apertura eh, diciamo, dei sistemi bancari anche a soggetti terzi, che sono stati molto rilevanti e soprattutto sui eh, player eh, medio-piccoli hanno inciso parecchio. No? E, e quindi ovviamente ci si è focalizzati su un approccio di tipo conformità, no? quindi ci ha cercati di conformare quelli che erano gli obblighi di apertura della norma senza spingersi oltre. La norma poi diciamo, ha imposto questa apertura con una, con una modalità che non prevede una remunerazione per le banche per questi servizi, quindi a maggior ragione la cautela iniziale era anche da ricercare nel fatto che era difficile intravedere un ritorno per gli investimenti effettuati. Una volta però diciamo, realizzate queste interfacce che consentono di dialogare via API anche con soggetti terzi, in realtà... Uh, ci si è resi conto che questo ecosistema poteva essere sfruttato anche per offrire servizi nuovi a valore aggiunto e quindi diciamo in quei contesti in cui ci si è trovati tra banche per trovare le soluzioni per rispondere alla normativa in quegli stessi contesti sono nate anche le idee di servizi diciamo in ottica ovviamente pre-competitiva che potessero portare un valore aggiunto e uh, diciamo sostanzialmente riportare una rimunerazione per questi investimenti fatti per l'apertura. Un esempio è quel servizio dice Keyban che parlavo prima il CBI lo ha, lo ha sviluppato eh, assieme alle banche e ormai è un servizio che viene eh, offerto praticamente dalla totalità delle, delle banche italiane, ma come questi ne stanno nascendo altri. E diciamo, andando anche oltre rispetto a questo che è il perimetro, diciamo, il CBI delle, delle banche italiane, ogni istituto si sta cominciando a, a attrezzare per sfruttare le potenzialità della normativa ed essere eh, diciamo, lei stessa, una terza parte che va ad aggregare le informazioni provenienti da altri soggetti e quindi tipicamente offre all'interno dell'internet banking quei servizi che si chiamano aggregatori dove il cliente può vedere in un unico punto eh, i saldi e i movimenti di tutte le banche presso ha ai conti e ancora di più le banche, diciamo, soprattutto le, le, le più grandi si stanno attrezzando per offrire eh, servizi alle aziende basati su API, sia quelle normative sia eh, diciamo, dei verticali che consentono delle user experience ancora migliori rispetto a quelli standard API definite dalla PSR2 e che consentono, non so, ad esempio di poter integrare nell'ambito dei sistemi dell'azienda per la gestione della tesoreria eh, delle API che consentono di recuperare in tempo reale saldi e movimenti dei conti che l'azienda ha presso la banca per avere sempre la posizione aggiornata e poter gestire i trasferimenti di liquidità con un bonifico istantaneo real time il tutto in una logica machine to machine senza interazioni umane e eh, diciamo realizzando dei processi 100% automatizzati. Quindi sì, in realtà stiamo cogliendo le opportunità dell'open banking però dal mio punto di vista eh, chiedivi prima a che punto siamo secondo me siamo ancora in una fase in cui stiamo uscendo da una fase un po' prototipale per andare verso un qualcosa che sia un po' più un mercato eh, diciamo realizzato e finito ancora diciamo per quello che possiamo vedere le, la numerosità dei clienti che utilizzano servizi basati su API è ancora eh, abbastanza limitata, ma in fortissima crescita, quindi diciamo, probabilmente ci vorrà ancora qualche anno, però sicuramente la direzione è segnata ecco e infatti qua si apre la finestra sul futuro perché noi stiamo parlando di presente della situazione attuale ma dobbiamo già rivolgere lo sguardo al domani perché proprio ecco, il progresso continuo anche della tecnologia ce lo impone e io chiedo ai miei ospiti rispetto ecco, al prossimo futuro quali sono le sfide dell'ecosistema dell'API ecosystem in termini di regolamentazioni in termini anche magari di nuovi e crescenti ecosistemi paneuropei eh, ormai ecco, a proposito di confini, non sappiamo dove si allargheranno e riparto proprio da Luca Colassante. Allora, la, diciamo che il futuro degli ecosistemi è un futuro che sicuramente non sarà legato tanto, quanto, tanto alle regolamentazioni che quelle avverranno, la, PS, la famosa PSD3 insomma, che ci aspettiamo da qui nell'arco di qualche anno, ma quanto in un unico concetto, la percezione del valore, valore dei servizi che io azienda decido di esporre, e rendere disponibili a terzi che li utilizzeranno. Quella, quella creazione, quella percezione di quel valore sarà quello che trainerà lo sviluppo della, dei nostri ecosistema. Questo aggiunto a un altro uh, shift mentale. Uh, si deve passare dal concetto di API, che è un concetto prettamente tecnologico, in significa interfaccia, quindi il check in ok, è perfetto, a un concetto di prodotto, quindi trasformare quello che è eh, la partecipazione a un ecosistema, che può essere una partecipazione passiva, cioè io prendo dall'ecosistema o attiva, cioè io do anche all'ecosistema, a un concetto di mercato e quindi di marketplace, dove io partecipo all'ecosistema, ma letteralmente trasformandolo in una stream di revenue al pari del mio core business invece dal punto di vista di una telco, sfide per il futuro, anche questo grande tema, vietato scrivere su chat GPT e farsi suggerire la risposta. <ride> Andiamo qui da lei, dottor tanta, tanta. Favole. Guardi, le rispondo in due, in, in due modi. Il primo modo è che per far parte di un ecosystem bisogna apportare valore, non bisogna solo esserci per la smania di presenzialismo. E quindi se un attore porta del valore a tutta la filiera dell'ecosystem, ne trarrà giovamento, ma avrà anche un contributo fondamentale per la crescita di questo ecosystem stesso. La seconda risposta invece che le do è riguardo tecnologica che prima abbiamo toccato. L'intelligenza artificiale, il chat GPT, il machine learning, tutte le tecnologie che sono abilitanti al futuro e che ci consentano, come dire, di avere un primo step, un primo gradino per innovare per ragionare su nuovi servizi hanno senso solo se il pensiero umano e la creatività che resta ancora tutt'oggi eh, diciamo una delle virtù uniche no, dell'essere dell umano eh, ragioneranno sull'evoluzione di servizi, sulla modalità per aprire nuovi mercati, nuovi canali di vendita e nuove modalità anche di interazione con i clienti che è l'aspetto fondamentale. Quindi io ritengo che tutte le tecnologie saranno abilitanti, ma aumenteranno esclusivamente il benessere di noi individui, sia come professionisti, ma come esseri unici. E quindi l'intelligenza artificiale difficilmente ci sostituirà. Certo, ci accompagnerà, affianchierà, aiuterà però difficilmente. Eh, ci, ci sostituirà, sì, anche perché insomma, eh, replicare la creatività umana è un qualcosa effettivamente che vediamo molto spesso, che magari nei film fantascientifici. Ora, se verrà tradotto poi effettivamente nella realtà, questo è il grande punto di domanda che riguarda eh, il, il futuro. Ecco, e a proposito di futuro, abbiamo parlato appunto delle sfide che riguardano eh, gli ecosistemi. Uh, io direi per concludere questa tavola rotonda vorrei farvi fare un esercizio quasi uh, di uh, lingua italiana, diciamo così, perché io mi sono segnata uh, le parole chiave ecco, di, di questa nostra uh, discussione, ce ne sono tante naturalmente, valore, evoluzione tecnologica, digitale, uh, superamento dei confini, vorrei ecco, che ognuno di voi mettesse sul piatto una parola, un termine, un concetto uh, che ritiene particolarmente significativo per dare la chiusura finale a, a questo nostro panel di discussione prego il primo luca colasanti beh assolutamente è il concetto che noi abbiamo usato nell'apertura e nel nostro titolo la creazione del valore quindi il valore in sé per sé l'ecosistema partecipare a un ecosistema attivamente passivamente crea valore al di fuori poi della, verso evol evolvendosi verso uno stato maturo dell'ecosistema quel valore crescerà sempre di più, diventando a tutti gli effetti un attore primario nel business dell'azienda che partecipa all'ecosistema stesso. Quindi insomma si insiste ancora su questo concetto che è fondamentale, lo abbiamo capito, di, di valore. Per lei, dottore Altamura, una parola, un concetto, un'espressione eh, che giudica imprescindibile ecco, da qui in avanti? Dunque, penso che diciamo, la sfida più grande che abbiamo davanti per quanto riguarda almeno l'ambito bancario è di portare, come dicevo prima, i servizi che oggi sono prototipali a una maturità. La maturità di questi servizi ancora non è, eh, non è stata raggiunta e diciamo, raggiungerla richiederà un grande sforzo perché diciamo, l'interazione tra i sistemi di diciamo, banche e di altri soggetti è eh, estremamente eh, delicato. Uh, ogni banca sviluppa delle API che ancorché facciano riferimento a uno standard sono comunque differenti l'una dalle altre e quindi necessariamente c'è bisogno di creare tantissima esperienza di tantissime situazioni in cui i soggetti terzi richiamino le API delle banche e queste vengano messe alla prova in diverse condizioni no, di uh, veramente del soggetto che sta chiamando piuttosto che dei sistemi uh, operativi dei device degli utenti che li stanno uh, utilizzando tutte queste combinazioni di fattori diciamo, uh, potranno essere Uh, messi alla prova soltanto con l'incremento dei volumi che auspichiamo arriverà nei prossimi anni perché altrimenti diciamo uh, fin tanto che restiamo su questi livelli non riusciremo mai né noi né i soggetti che ci chiamano a portare a regime i servizi e metterli veramente eh, a bolla noi diciamo lato nostro vediamo delle performance anche eh, rispetto a chi chiama le nostre PI che sono estremamente eterogenee ci sono delle terze parti che hanno percentuali di eh, trasformazione da una, eh, dalle inizializzazioni bonifici all'esecuzione che sono altissime e altre che non raggiungono il 50% quindi diciamo questi, queste differenze potranno essere colmate soltanto con l'esperienza e soltanto quando questi, tutti questi gap saranno risolti i servizi saranno veramente a bolla e potranno decollare e essere utilizzati eh, diciamo in maniera massiva da tutta la clientela piace tra l'altro il termine che ha scelto maturità molto bello è eh? un, insomma uno stadio evolutivo da un qualcosa che dal passo diciamo primordiale come diceva prima eh, deve svilupparsi e raggiungere uno stato eh, definitivo comunque di avanzamento superiore a lei dottor favole il compito è di mettere il punto esclamativo su questa tavola rotonda guardi ci provo perché ne abbiamo utilizzati tanti <ride> eh, di sì di, so, di abbiamo, vocaboli, cerco, di, di, esatto, cerco di tenarne... Va bene eh, che la lingua italiana è ricca e è varia, molto ricca. esatto, eh, però effettivamente mo molti termini li abbiamo utilizzati, quindi eh, capisco che il compito non sia facile. Va bene, secondo me la sfida fondamentale sarà la personalizzazione estrema. Uh -huh. La personalizzazione estrema in termini di modalità di erogazione, di accesso dei servizi per tutti i clienti e soprattutto la forte specializzazione, quindi poter... Eh, erogare ad ogni singolo cliente quasi in modalità sartoriale rispetto alle proprie esigenze, ai propri utilizzi di consumo, un servizio eccellente fatto anche grazie all'integrazione di vari sistemi e quindi all'accesso a questo ecosistema eh, che oggi passa dall'API ma come giustamente raccontava il dottor Collassanti siamo solo all'inizio, è un primo passo e quindi poter integrare per dare al nostro cliente finale un'esperienza di eccellenza. Beh, se ne cavata più che bene perché Sono ha tirato fuori bene, eh? due termini, personalizzazione e specializzazione, insomma, quindi in realtà più che bravo. Io Grazie. veramente ringrazio ancora gli ospiti di questa tavola rotonda, il dottor Luca Colassanti, Director Presale Iberia Italy and East Europe di Axway. Grazie naturalmente per il contributo per essere stato qui con noi oggi. Grazie per l'invito. Il dottor Alessandro Favole, Business Unit, Business and Wholesales Director di Eolo, grazie ancora. Grazie a voi, è stato un piacere. E infine il dottor Marco Altamura, Vice President at Payment Cash Management and Open Banking di Intesa San Paolo. Grazie, grazie a voi davvero. Grazie, io ringrazio ancora i miei ospiti, siamo giunti alla conclusione di questa tavola rotonda, di questa puntata di Open, un passo nel futuro. E insomma il sottotitolo si presta benissimo proprio alle riflessioni che abbiamo fatto oggi parlando di ecosistema, di API Ecosystem. Io vi ringrazio per averci seguito, naturalmente continuate a seguirci qui sulle fonti TV.